Buonasera, buonasera a tutti, siamo qua per il bollettino di aggiornamento giornaliero, accanto a me c'è il Professore Giovanni Rezza, il Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che ringrazio per avermi accompagnato in conferenza stampa. Partiamo dal numero dei dati, Allora, intanto un dato positivo preferisco iniziare col dato positivo che sono eh, il totale dei guariti che è incrementato rispetto a ieri di 33 unità e quindi abbiamo in totale 83 guariti, abbiamo anche registrato 5 eh, decessi però voglio sempre precisare quindi col totale dei decessi siamo a 34, voglio sempre precisare che la eh, dipendenza della morte eh, dal virus coronavirus ancora non è stata accertata per nessuno dei 34 casi perché come sapete vengono fatte delle verifiche poi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi poi incominceranno i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità a darci il dato eh, ufficiale anche quello quando sarà. Il totale delle persone che attualmente sono eh, contagiate da coronavirus è 1.577, di queste 798 pari al 51% del totale sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno sintomi, sono asintomatici o hanno sintomi assolutamente lievi, lievissimi da non richiedere esigenze di cure ospedaliere. 639 sono ricoverati con sintomi quindi il 41 del totale e 140 persone di cui 106 sono ricoverati in terapia intensiva, eh, 106 di cui 106 in Lombardia sono ricoverati in terapia intensiva. Per un totale di 140 pari al 9% del, della popolazione. Quindi questi sono i dati, il numero dei tamponi che abbiamo effettuato, che sono stati riscontrati alla data odierna, alle 17 di oggi sono oltre 21.000, per l'esattezza 21.127, mentre abbiamo sempre il numero dei dati riconfermati, credo che non abbiamo avuto aggiornamenti dall'Istituto Superiore di sanità per quanto riguarda i casi positivi confermati che sono fermi a 488. Eh, sì, io però ho il dato se il professor Rezza ce l'ha, ce lo fornisce. Spieghiamo questo dato. Esatto. E altro dato che volevo dare è sempre il dispiegamento degli uomini e dei mezzi del sistema di protezione civile che si affianca alle. Eh, agli uomini e alle donne del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie regionali che ringrazio anche loro e di oltre 1.800 persone più di 1000 sono i volontari che noi oggi abbiamo impiegato. Altro dato che ritengo importante dare è quello relativo alle strutture di triage che abbiamo realizzato all'esterno degli ospedali sono più di 283 quindi è un filtro, sono strutture di pre-triage che servono per gestire poi in sicurezza all'interno degli ospedali i soggetti positivi. Stiamo lavorando insieme con le regioni per quanto riguarda la parte sanitaria, voi sapete perché ci sono state eh, informazioni anche dirette da parte della Regione, si sta lavorando per allentare le strutture che sono state più eh, colpite, più interessate dall'afflusso di pazienti, in particolare l'ospedale di Lodi e l'ospedale di Cremona e lì sta gestendo la Regione, non ci sono state segnalate criticità di sorta e stiamo lavorando per eh, tutto quello che può servire per gli operatori sanitari e per i soggetti che vengono in contatto con gli operatori sanitari per il discorso delle mascherine. Quindi mascherine, stiamo acquisendo mascherine eh, sul mercato. Sul tema delle mascherine vi ho detto che c'è stata questa difficoltà di reperirle nel nostro paese perché nel nostro paese non si producono, non si utilizzano normalmente le mascherine, quelle che... Oggi noi andiamo a utilizzare, si utilizzano mascherine chirurgiche e su questo vi ho già detto ieri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato anche delle indicazioni per poter utilizzare mascherine chirurgiche per le persone affette e anche per i sanitari perché la metodologia di trasmissione del virus è una metodologia che può essere salvaguardata con l'uso della mascherina chirurgica. Quindi queste erano le informazioni che vi volevo dare, vi eh, apriamo alle domande e siamo qua per rispondere, come al solito, alcune domande Marco, e poi... prego. dottore volevo chiederle rispetto alle strutture, eh, stavo diffondendo la voce, poi lei ci dirà se è vera o meno, della realizzazione di ospedali modello One e questo se fosse vero come dire evidenzierebbe una sorta di emergenza anche per quanto riguarda le strutture già presenti al nord che stando alle dichiarazioni di alcuni professori che fanno parte di queste strutture sarebbero al collasso se ci può chiarire questa cosa. Allora no noi vi ripeto dal primo giorno eh, alcuni di voi ci conoscono noi siamo la protezione civile dobbiamo essere pronti a ogni evenienza quando abbiamo avuto il terremoto abbiamo realizzato delle aree shelterizzate, container, per ospitare la popolazione. Dovessimo aver bisogno, siamo pronti anche per quello, non faremmo bene il nostro mestiere se non avessimo e non pensassimo anche a situazioni di questo tipo, per cui vi ho detto noi abbiamo fatto tanti scenari, tante simulazioni, compreso avere il censimento di chi entra e chi esce dal nostro Paese sui treni, quali treni, quali valichi di frontiera abbiamo e quant'altro, quindi si tratta di esercizi che dobbiamo fare per definire scenari di rischio. Quello che voglio dire e ribadire ancora una volta che se andiamo a vedere in questa situazione almeno attuale, poi i numeri ce li dicono e eh, volentieri ce lo dirà il professore Rezza, ci sono a livello mondiale dati statistici sulla malattia che ci permettono di dire che l'80% delle persone supera eh, la fase della malattia e il contagio dal virus senza sintomi, il 15% delle persone ha delle difficoltà respiratorie per cui hanno bisogno di un'assistenza più o meno spinta e il 5% delle, delle persone ha bisogno di terapie intensive e, eh, diciamo, di eh, cure sanitarie più invasive. Quindi, eh, su dati questi valori noi però dobbiamo prepararci e sarebbe eh, ingiustificabile, imperdonabile per noi non prepararci anche a evenienze di questo tipo. Quindi state pensando eventualmente anche di costruire nuovi ospedali o allora, aumentare reparti vorrei, di terapia allora, intensiva. Noi abbiamo già pensato, abbiamo già pensato a scenari, chiaro non è che, e poi gli scenari si aggiornano sulla base dell'evoluzione, abbiamo oh, da, da gestire anche modalità operative, concrete, mh, produttive. Voglio ricordare quando abbiamo dovuto delle... intanto in Italia e poi qualcuno più bravo di me ve lo può dire abbiamo tante strutture ospedaliere che sono state chiuse, accorpate, piani che sono chiusi negli ospedali anche più moderni perché si è fatta un'operazione di ridimensionamento dell'offerta sanitaria sulla base di quella che è la domanda e quindi quelle sono le cose più semplici da mettere in campo e poi se dovesse esserci l'esigenza noi siamo pronti a gestire anche con soluzioni eh, idonee come quelle sono le strutture eh, temporanee. E, ripeto, i 283 punti di pre-triage o i famosi PMA, posti medici avanzati di secondo livello, noi li abbiamo, siamo la protezione civile, siamo la protezione civile che nel mondo ha la maggiore capacità di intervento e di organizzazione quindi vogliamo essere organizzati anche in questo, in questo senso ma non bisogna eh, dire che ci prepariamo a, a, a, fare, a fare nuovi ospedali, a mettere in piedi strutture di ricovera, noi lo dobbiamo essere già pronti prima ancora di pensare all'esigenza. Lorenzo. Eccomi. Ho oh, due domande, um, una uh, al professore e un'altra al capo protezione Civile. Um, prima la, a Borrelli, per quanto riguarda la chiusura degli impianti sportivi nelle tre regioni cluster e quindi parliamo sicuramente degli stati di serie A, si è parlato del fatto che lì almeno fino all'8 marzo dovranno essere o uh, a porte chiuse o comunque slitteranno le partite. Queste sono le uniche due eventualità, quindi la Lega dovrà valutare una cosa è certa cioè non ci sarà pubblico nelle partite di Serie A che si svolgeranno entro l'8 marzo e in queste tre regioni nei prossimi sette giorni? Allora io su questo non so darvi la risposta perché non è pronto o meglio il DPCM è pronto, so che l'ha firmato il Ministro Speranza, sta andando alla firma del Presidente Conte, a minuti proprio sarà emanato il DPCM che regola il, eh, la vita nella zona rossa perché sapete che c'era il dpcm in scadenza, quello adottato la settimana scorsa, nelle regioni, diciamo nelle tre regioni, quelle che sono maggiormente interessate dal contagio, nelle altre regioni, ma sono misure che le troverete tutte quante analiticamente indicate nel dpcm, appena sarà firmato e sarà disponibile ve lo faremo avere. L'altra domanda riguarda invece il caso, cose che sono state dette già negli ultimi giorni e sono state anche ribadite ieri, cioè mh, i casi erano retroattivi rispetto all'emergenza diciamo, scoppiata più o meno una settimana fa. Siete riusciti diciamo, all'incirca, approssimativamente, anche a datare più o meno i primi casi di contagio? Sì, allora ne approfitto anche per eh, fare un po' chiarezza prima Borrelli diceva eh, circa le conferme, Allora quando, non è che quando noi diciamo per esempio abbiamo circa 1.500 casi, circa, 534 ad oggi sono stati confermati dall'Istituto, non è che noi non abbiamo confermato gli altri, è che c'è un lasso di tempo che eh, è dovuto al fatto che nel momento in cui il laboratorio di riferimento regionale fa il primo screening e dà la positività, chiaramente dopo deve inviare i campioni per la conferma, quindi il fatto che noi ne abbiamo confermati 534 non vuol dire che gli altri sono negativi per cui c'è una discrepanza forte fra noi e le regioni, eh? vuol dire semplicemente il fatto che stiamo per fare le conferme, o l'abbiamo fatto in questi in queste ultime ore e fra poco daremo il dato più aggiornato. La discrepanza è solo dovuta a un fatto temporale, eh, assolutamente. Tant'è vero che sui primi 544 campioni ne abbiamo confermati 534, quindi la maggior parte dei campioni che ci arrivano li confermiamo, in Lombardia non ne abbiamo confermati solo due sui primi, su tutti i primi campioni che ci sono arrivati, per dirvi che c'è una buona concordanza fra il dato dei laboratori periferici e quello centrale quindi prima o poi forse cambieremo questa procedura. Eh, L'altra cosa è che ehm, chiaramente stiamo mandando a regime il eh, sistema di sorveglianza e anche la eh, piattaforma eh, aiutando anche supportando le regioni che si sono trovate in grave difficoltà a raccogliere i dati in maniera, a, in maniera accurata in maniera accurata perché? perché? Vengo alla sua domanda perché noi per fare qualsiasi modello di proiezione anche non solo retrospettivo ma anche prospettico abbiamo bisogno di raccogliere i dati e presentarli per data di comparsa dei sintomi e chiaramente le regioni che si sono trovate immediatamente questo problema non avevano organizzato il, eh, la raccolta dati in eh, questa maniera quindi noi contiamo i numeri però contiamo i numeri dando i dati per data di notifica, però dobbiamo distribuirli per data di comparsa sintomi e i primi casi ricostruendoli rispettivamente ufficiali confermati risalgono all'inizio del mese di febbraio ma probabilmente l'infezione già circolava in apparente nel quantomeno nella seconda metà del mese di eh, gennaio. Su questo stiamo facendo verifiche e in, i dati che presenti, quando presenteremo i dati la curva epidemica in maniera accurata, già le prime infografiche saranno pronte da oggi a da domani, eh, potremo incominciare a modellizzare questi dati e a eh, poter fare anche delle ricostruzioni retrospettive oltre che delle proiezioni. Non vediamo in questo momento, in questo momento vediamo ancora un'accelerazione nel numero di nuovi casi, questa è, dov, è attesa purtroppo ed è dovuta al fatto che chiaramente le misure di eh, contenimento sono state eh, messe in atto, iniziate praticamente una settimana fa e eh, il tempo di incubazione medio come sapete intorno a 4, 5, 6 giorni il tempo di incubazione massimo intorno ai 12-13 giorni, prima di vedere un eventuale effetto che noi ci aspettiamo, speriamo che, eh, di vederlo presto, dobbiamo chiaramente aspettare almeno un'altra settimana 10 eh, giorni, quindi ecco, questo aumento è del tutto eh, aspettato. Per quanto riguarda i eh, casi eh, diciamo più gravi eh, è da capire che noi abbiamo una, una popolazione particolarmente anziana quindi è questa popolazione che dobbiamo proteggere e come la si protegge eh, eh, certamente facendo misure mettendo in atto e continuando a, a tenere misure di contenimento che possano ridurre la circolazione virale, il numero totale di casi, i casi gravi sono una frazione piccola come diceva giustamente il dottor Borrelli, dei casi totali, è chiaro che meno casi totali abbiamo minore anche il numero di casi gravi, quindi ecco questo è il motivo delle misure di contenimento. I cui effetti speriamo di vedere, ripeto, nei, nel, nei prossimi almeno dieci giorni. E, leggevo prima, l'OMS eh, ha, ha dato una serie di indicazioni per l'utilizzo delle mascherine. Dice attenzione a come le utilizziamo, perché se vengono utilizzate male possono essere anche controproducenti. Possiamo chiarire magari sia lei dottore o il professore? Grazie. No, beh, le mascherine, è chiaro che eh, abbiamo diversi tipi di mascherine, dalle chirurgiche all'FP2 e all'FP3. Chiaro Da FP2 in su si utilizzano da parte degli operatori eh, sanitari eh, le mascherine chirurgiche non servono per proteggersi, non tanto per proteggersi quanto per proteggere gli altri. Perché eh, facendo da barriera nei confronti dei droplets, quindi delle goccioline di saliva, fanno sì che si riduca il rischio per gli altri di essere, eh, di essere infettati. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Molto chiari. Ah Ma certamente deve essere, come dire, fittare molto con quello che è la fisionomia della persona, no? non, se uno si mette la mascherina e dopo passa l'aria da tutte le parti è chiaro che la mascherina dopo non funziona, ma que su questo c'è bisogno, sì, effettivamente Beh, non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo agli operatori sanitari, però ripeterlo fa sempre bene certamente. Comunque sia ci sarà probabilmente un corso FAD molto presto disponibile per gli operatori sanitari sull'uso eh, di dispositivi personali di protezione personale, di, individuati, di protezione individuale. Lei credo stia seguendo l'evoluzione della ricerca rispetto al vaccino. Eh, a che punto siamo? Qual è la difficoltà di, questo, del, del, di trovare un vaccino per il coronavirus? No, no, non è che ci sia una difficoltà specifica, nel senso che la tecnologia per eh, mettere a punto un candidato, candidato, attenzione, vaccino in tempi brevi c'è e è probabilmente per esempio NIH l'ente eh, americano di ricerca americano insieme a Moderna che è una eh, eh, company eh, eh, privata ha già probabilmente un vaccino disponibile con una tecnologia RNA molto rapida. Noi Moderna insieme a NIH, Moderna è una di queste piccole, questi eh, eh, companies minori diciamo, che però sono molto eh, hanno alta tecnologia. Americani, americani, I cinesi sicuramente hanno candidato i vaccini in Italia addirittura no, abbiamo gli Advent IRBM che insieme al General Institute dell'Oxford University eh, sta eh, mettendo a punto un vaccino adenovirale. Johnson Johnson, non vorrei fare eh, pubblicità come dire, ho nomi di, eh, di eh, companies private, però insomma, sicuramente sta avanti anche su un vettore adenovirale che presenti sulla propria superficie degli spikes, proteine di superficie virale. allora la tecnologia c'è e non è un problema mettere a punto un candidato vaccino, il problema è vedere innanzitutto se è, se è efficace nell'uomo e se è sicuro e questi studi chiaramente queste sperimentazioni prendono del tempo, dopodiché se avessimo un vaccino è efficace e sicuro comunque sia bisognerebbe produrlo su ampia scala, quindi questo è il motivo per cui diciamo: beh, prima di un anno, per cui dobbiamo agire con i metodi, i sani antichi metodi della Repubblica Veneta, dell'isolamento eh, e quarantena. Bene. Una domanda su Roma, se possibile velocissima: da oggi la chiesa di San Luigi dei Francesi è chiusa, e questo per il sacerdote francese che è tornato in Francia, è risultato positivo al coronavirus, ma è stato Roma. Se siete riusciti a ricostruire, se per caso è passato anche da Codogno, i suoi spostamenti? Allora, è, per quello sta... che ne so io, no. Io queste informazioni non ce le ho. Non credo che ce l'abbia eh, neanche il professor Rezza, se Grazie. si è riusciti... Grazie. Questa è proprio un'indagine epidemiologica, voci, va, va ricostruito ed è compito tipico del, dei nostri medici, di quelli che si stanno occupando per ricostruire la catena di contagio, regione Lazio, diciamo, la, regione è, Lazio. la Regione Lazio che sta, fa, sta facendo la ricostruzione. Grazie a tutti. Grazie.